Oggi vi propongo un modo semplicissimo di riprodurre un disegno usando la modalità vettoriale in Paint Shop è una cosa che dà la sua capacità visiva siccome voglio cercarmi un lavoro di ellisse, forme ovale, un disegniamo il nostro primo petalo andiamo in modalità di tracciamento e iniziamo a modificare il tulipano come vedete niente è più semplice di questo vedete come man mano comincia a prendere corpo la forma il manuale somiglia al nostro petalo siete d'accordo? mettiamo sotto andiamo sempre in modalità spunta leggermente all'infuori ok l'altro per vedere mm. ok adesso facciamo i petali laterali modalità converti percorso Il petalo si allarga fa vedere anche la parte dietro quindi andiamo e creiamo ancora un altro livello livello vettoriale ok sempre converti percorso all'altro livello e abbiamo il nostro tulipano adesso cominciamo un poco allora, si fa guardate che è davvero una cosa semplicissima allora iniziamo con il primo livello creiamo un nuovo livello raster ok e scegliamo prendiamo il nostro aerografo e eh sì proprio come quello che usa i pittori nostro no, impostiamo con durezza passo colore. i nostri ok diamo una spruzzata pure sul petalo di sinistra porto del petalo di destra <coughs> ok, adesso sfumiamo. Non vi spaventate se magari prendete un po' più di forma. Ora possiamo dare un'ulteriore sistemata con lo strumento di distorsione come disegnatrice qua mi manca un po' di scuro Okay. <coughs> è ovvio che comunque dobbiamo sempre lavorare con i diversi strumenti messi a disposizione dal programma fino a che non abbiamo fatto il liceo artistico e quindi siamo degli autodidatti anche per tracciare un semplice disegno a matita quindi ci dobbiamo un po' inventare noi, la prospettiva e tutto quanto. Passiamo a un altro petalo. ogni tanto di controllare, diciamo di rispettare. mi sono accorta di aver fatto la sfumatura sul livello diverso da quello che succede è un unico livello possiamo spostarlo come vogliamo creiamo un nuovo livello Andiamo a prelevare il colore di primo piano del fiore originale che vogliamo produrre. Prendiamo il nostro solito aerografo e spruzziamo. Sfumiamo. cancelliamo l'eventuale le sbavatura della sfumatura e diamo un po' di chiaro scuro Ok, quando siamo soddisfatti andiamo adesso a creare il nostro ramo, cioè il nostro gambo, scusate. Modalità di modifica, converti il percorso. un po' di colore più chiaro sul nostro ramo prelevandolo sempre dalla foto sfumiamo tutti i livelli, in modo da poter sfumare meglio e poi andiamo a fare qualche foglia diamo il colore di primo piano, diamo il codice andiamo sempre sul nostro soffermento di forma crea sempre sul vettore allora una volta che siamo soddisfatti della la nostra foglia prendiamo Possiamo anche duplicare livelli, immagini, riflessi. Dobbiamo adesso un po' lavorare sul nostro fiore. vado un poco a modificare anche Sono soddisfatta del mio lavoro, do un po' di profondità con uno sfarsa ombra. Avrei dovuto farlo anche unipetali, però diciamo che più che altro il mio è, è stato un esempio senza nessuna pretesa di, di fare grande arte. anche il bizzarrirci. duplichiamo immagine vuota 45 gradi a sinistra oh. e ci vediamo ci vediamo alla prossima lezione ah io eh, ieri avevo già eh, fatto un altro che voglio farvi vedere spero che vi piaccia come è piaciuto a bere questi sono dei fiori che ho realizzato ieri con la stessa tecnica che ne dite non è divertente lavorare così adesso lo cimentatevi anche voi buon lavoro a tutti